Volevo ringraziare l'opposizione perché oggi chiede una revoca ed è una richiesta che in realtà in 15 anni non credo sia mai arrivata in quest'aula. Fa piacere che arrivi oggi. Grazie.